eccoci tornati su dark souls 3 e bentornati bentornati mm. Mm, questa live sarà un sottotonissimo guarda così così no non è vero siamo cariconi ecco vedete eh. questa cosa figata eh? si possono andare si può andare addosso alle persone e stordirle. come nella vita reale Ma sì. chi è che mette le ruote dei carri sui pali eh, scusa, perché se vuoi muovere un palo come lo muovi? Senza ruote Sì, ma la ruota non deve stare in cima, deve stare sotto e La fisica qua funziona in maniera diversa Noi intanto ah, sì, Buttiamo giù questo eh! Drop Bene, perché ci servirà È una cosa molto importante Esatto, e poi tu non li becchi Perché hai un chiaro perché problema di sono... profondità e astigmatismo eh, Sai, sai cos'è? È la parallasse Parallasse mm. Allora, allora, ti eh, spiego cos'è la parallasse. No, sì, era una sì. citazione per pochi. Eh sì, no, la citi, la citi in modo sbagliato, ma va bene. Ah, okay. Volevo farvi notare questo corpo lignificato, mm. parola che ho inventato in questo momento. Però ci questo sono... Se... Le, mosche. Sì, le okay. famose mosche del legno. Eh sì, terribili. Eh sì, sì, sì. Il cadavere che abbiamo fatto cadere... Dal, dal suo penzolo contiene l'osso di Loretta che ora andiamo a leggere subito che era quell'oggetto che ci aveva chiesto di recuperare Greyrat l'osso di Loretta l'osso di Loretta eccolo mi, qua. Viene, mm. mi viene in mente la, la prima moglie di Cleveland esatto <ride> vecchio osso di con... <ride> con... Con diversi fori, magari era usato per suonarlo? Ecco, queste sono le speculazioni che si possono fare su Dark Souls, ma che sono palesemente delle stronzate. Questo osso era stretto le, tra le braccia del cadavere di una donna nell'insediamento di non morti. Il suo nome era Loreda. Oh, guarda qua che si sono risvegliati tutti, compresa quella maledetta là che io ho, quella là, ho una pura. folle! Ah la lady lady cocca qua, attento. Sì, sì, sì Guarda che i tuoi attento mi fanno solo più paura Perché sono in ritardo di due Ma secondi bello. e mezzo <ride> E se io li giro attorno No, mi Ma. sembra che non stia funzionando Secondo voi? Un drop che molti spesso si perdono È quello là sopra, sull'albero Quale? Quello là sopra sull'albero Accidenti, me lo sarei perso Hai visto? <ride> e Attenzione E quindi lo tiriamo giù così con l'arco Visto? Che e bella. non hai niente di che, sono semplicemente dei cucri. Mi spieghi perché gli hai sparato al ginocchio, se il ginocchio era, e si è rotto la è... fune. Cioè, no? Era un avventuriero, si può sparare solo al ginocchio gli avventurieri. Piccolo macete da lancio, scaglielo contro un'embrea. Un'arma unica e attenzione che se voi conoscete già Dark Souls ma non avete mai approfondito la lore potete sapere, scoprire... Chi, qual è la popolazione che le usa soltanto leggendo che causano danni da sanguinamento perché tutto quello che causa danni da sanguinamento in questo gioco praticamente eh, proviene da Cartus questa è una cosa molto importante e spoilerosa ma ancora noi non lo sappiamo o meglio lo sa chi ha giocato Dark Souls 3 ma gli altri no dentro questa pentola c'è un oggetto bevi la pozione Destus qualcuno, non si sa chi perché eh, uscendo da questa parte la porta è chiusa si può aprire solo da questo lato ha creato della pozione Estus che a quanto pare si può cucinare. Ah, la, la pozione Estus si cucina? Questa è una cosa che penso ha stupito tutti all'arrivo di Dark Souls 3. Sì, anche a Masterchef. Io licenzierei anche il giardiniere perché non mi sembra stia facendo un bel lavoro qui dentro. No, no, è tutto molto distrutto. È un posto, non dico, non è assolutamente abbandonato, perché come vedete dopo ci sono anche dei lavoratori essenziali Uh, solo che è lasciato a se stesso un po' come si lasciano a loro stessi come si lasciano andare i non morti quando perdono il senno tra l'altro noi adesso stiamo prendendo questa strada che non era quella che volevo prendere io inizialmente ma mi sono fatto prendere la mano adesso torneremo indietro e uh, scopriremo una chicca che ovviamente è abbastanza conosciuta ormai però è sempre interessante ma e questa invasione cosa, cosa mi rappresenta? questa invasione? Eh, questo rappresenta uh, un'introduzione a questa covenant lui fa parte di una covenant ah. che scopriremo andando in, quel, in quella strada che io ho ignorato inizialmente vediamo se possiamo sfruttare il calore anche noi esatto, guarda come ci cura Bah, guarda guarda eccoci qua, guarda quanti bei danni che entrano dai <coughs> prova a curarti eccoti qua, perfetto Ottimo. Bene. Dai che voglio sentire Andato. lo spiegone perché non dobbiamo dimenticarci di rispondere a chi ci ascolta. Esatto, Bene. ma la cosa più importante prima dello spiegone, ma prima, è il suo drop che ci spiega a cosa serve la sua covenant. Osso speciale trovato uccidendo in altri mondi. Questa covenant va in giro a cacciare, a recuperare queste ossa per eh, il loro culto. <coughs> rinvenuto dai membri del patto dei Creatori di Tumuli, crea eh. accumulando corpi. Solo una di queste ossa è presente nelle vertebre, e i Creatori di Tumuli ritengono sia un modo per non perdere la ragione. Per loro ogni vittima rappresenta un nuovo legame. I non morti fanno di tutto per non perdere la ragione, si inventano qualsiasi stronzata. Spigone degli insetti. E in realtà non è che ci sia uno spigone perché al momento noi non vogliamo spoilerare quello che succederà più avanti. Possiamo solo dire che eh, era chiaramente una magia, è stata chiaramente generata leggendo un libro e le uniche cose che si generano in questo gioco leggendo, in quanto a magie, chiamiamole, sono i miracoli. Qua non c'è scritto nella descrizione a parte che si vede che è una pagina scritta ci sono dei miracoli più avanti in cui sarà eh, chiaramente dichiarato che per lanciare miracoli bisogna leggere e narrare dei racconti ok quindi in qualche modo quella quella magia che le donne hanno lanciato si lega ai miracoli sono dei miracoli oscuri presenti in questo gioco lo spiego, non era di vostro gradimento? Allora, adesso ne torniamo indietro e andiamo in quel luogo di cui vi narravo. Io, eh, non so quanti di voi avrebbero attaccato questo tizio qua, che si muove immediatamente, invece di parlarci. Scomparsa la nonna, e il nipote porta una gabbia. La porta sempre con sé. Anzi, E nonna non tornerà mai. Entra dunque nella gabbia. Ok. Vediamo se ci dice qualcos'altro. Quanto siete inquietati? Secondo me non ci state tutti lì dentro. No, ma infatti non è quella la gabbia di cui sto parlando. Però la vedrei presto. Uh -huh. Questo che è gabbia, se noi lo approcciamo da dietro, prompt, esame. Vabbè, che Sappiamo che approcciare da dietro ormai è la nostra specialità esatto, esaminiamo anche ci mettiamo il guantino, il guanto dell'infinito di lattice lui si ferma ci fa entrare e succedono cose quanti di voi sapevano? un taxi? Mm. secondo me lo sapevano tutti sì, anche secondo me è una cosa abbastanza conosciuta però è una cosa interessante anche ti vedo un po' rigido eh. <ride> sì e sì che sembra una gabbia così confortevole Rumori di gente buttata. Ci ritroviamo per terra. Così sca ad scaraventati proprio con la gabbia di velta. Sì, esatto. Ma non ci siamo fatti niente. Comodissimo. C'è qualcuno che si inginocchia di fronte a un altare. Questo tizio qua, accanto all'altare, che ci sta aspettando, chi sarà mai? Il cavaliere che è il cavaliere <ride> esatto <ride> quello dell'invasione quello dell'invasione bravissimi madonna ma sapete tutto ma che cazzo sto facendo a fare questa serie no, scusami però quella di berlusconi era <ride> benissimo è che non so perché ma se lo mettiamo come titolo dell'episodio secondo me ci arriva un lettera da un avvocato da a titolo dell'episodio 100% <ride> Attenzione che abbiamo appena recuperato uno scudo del dio della guerra e adesso provate a dirmi chi è se lo sapete, vediamo, vi sfida a duello. Marcello Lippi, ecco. Marcello Lippi, esatto. No, eh, la prima risposta è quella corretta. Il marito di Gwen. S sì, non proprio di Gwen, insomma, della, della tettona che c'è in Dark Souls 1. L'illusione della tettona. Eh, sì, però ti faccio notare che siccome stiamo già a bolleggiarci che, ma guarda un po' era giusta, in realtà... Vabbè, il nome è stato là un po', dai, se eh, la giochiamo esatto. sul fatto che sei dislessica. Questo pozzo è per i vacui, non per <coughs> voi sali di mente, quindi cacciano i vacui ah, i creatori di tumuli. Sei forse un essere vacuo travestito da persona? No, non sono vacuo. Ah, no, certo, non tu. Tipico dei folli, fingi di non esserlo. La follia colpisce tutti prima o poi. Soprattutto, e con particolare velocità, i non morti, questi ne sanno, sono consapevoli. Fai attenzione, i vincoli degli dei sono fragili. Prendi questo, ti potrebbe servire, premilo sul tuo cuore se senti che stai impazzendo. E qua ci permette di entrare nella sua covenant dei creatori di tumuli. Adesso leggeremo anche l'oggetto. È possibile che lui sia già impazzito, perché dice che accumula corpi, diventeranno la tua famiglia. Certo, no, no, no così... <ride> me lo vedo proprio stanno di mente e noi che diciamo certamente uh -huh. uh -huh. uh -huh. vertebra deforme ritrovata da un folle decorata con un bizzarro simbolo che rappresenta le catene degli dei equipaggela per votarti al patto i creatori quando evocati divengono folli spiriti con un unico scopo aggiungere altro materiale ai propri tumuli gli altri hanno ancora ben poco valore per loro nella loro testa chiunque può essere ucciso per rubarne le catene e nient'altro importa Folli, folli, direi, fortissimi Ed ecco qua, il nostro gigante che vorrebbe darci una mano Ma ogni tanto colpisce anche noi con queste freccione Patriot Eccola qua, per esempio Che, che fa... dolore C'è una Patriot? Cosa sta facendo? Cosa fa? Uh, randello rinforzato, figo Uh, giovane rama via... Aia. Madonna mia Cadendo anche poi saltiamo di qua ok ottimo prendiamo questo che è un oggettone grossone molto importante, è una scheggia di osso di non morto perfetto risaliamo di qua ci manca solo un oggetto da prendere prima di entrare nella casupola ad essere al sicuro anzi due oggetti uno è di qua ed è protetto da questo eh, peregrino eh, come volete chiamarlo perfetto ed è un completo da chierico intero e poi le ceneri del becchino che permettono alla vecchia megera nel santuario del, della prima fiamma di uh, vendersi altri oggetti le ceneri del becchino si sì. noi entriamo di qua molto velocemente e da questo punto in poi siamo al sicuro lo pensi tu ok di essere sicuro? si si si ah guarda che c'è un droppino infatti adesso lo recuperiamo mm. allora se non hai lord a spiegare siamo proprio al sicuro da questo momento in poi eh <ride> Eppure questa la potete clippare per cortesia? Perché? <ride> allora, eh, no, eh, la cosa che ci siamo dimenticati di fare è nella, nella fuga nella fuga di leggere tutti quei drop che abbiamo trovato, per esempio, importantissimi, tra l'altro. Il giovane ramo bianco parla di, della principessa Dusk, che è quella che eh, veniva rapita da Manus in Dark Souls 1, vedi? Usalo per trasformarti, confonderti con l'ambiente circostante. Il primo bastone da stregone della piccola Dusk si trasforma in una piantina e poi in tre betulle bianche. Pare che il giovane ramo contenga ancora i resti della cucciutaggine della piccola e questi alberelli li troveremo. Abitante dell'insediamento di non morti, che si guadagnava da vivere seppellendo cadaveri. Incominciate a fare 2 più 2 con il tizio con la sega. Facciamo 2 più 2 col tizio con la sega, dai ragazzi. Tutti e hey, alzate le mani che esatto. l'esterisco non so come dirlo ragazzi Ragazzi. <ride> e... <ride> invece il set da Chierico uh, parte della tenuta dei viaggiatori vestiti di blu E Chierici non morti si dice che Chierici fosse stato affidato un compito la cui natura non è stata ancora svelata ma la natura dei Chierici era stata il compito di Chierici era stato svelato in Dark Souls 1 qual era? catturare gli esseri vuoti e portarli al rifugio Uh, no, quella era la missione della via bianca, meno un punto per bomba Ma per il Bombadoro? d'oro <ride> casata di Hogwarts e fare? quindi la missione eh, mi tocca spoilerarvelo, era mh, recuperare il vincolo del fuoco per potenziare i falò un'arte perduta sì. qui qualcuno deve riguardare tutta la serie l'inizio numero due per cosa fanno in questa città è osservare quelli che abbiamo appena incontrato e affrontato questi qua dentro quel calderone tengono mm. pezzi umani bello, beh, beh, direi tanto. che come seconda serata è molto allegra questa cosa no, in realtà no, per niente uniti a quelli, ai tizi che avevano il, la sega, la sega Scopriamo che in questo luogo qua quello che Se, fanno è. segano le persone, che detta così. Prendere, esatto, prendere i non morti. Eh, no. però farci anche un sacco di soldi. È <ride> <ride> mm. <ride> prendere i non morti e eh, sezionarli. Alcuni, altri invece proseguono sulla strada dei sacrifici, che è la prossima area che visiteremo. E chi è che si nutriva di non morti? E chi ce l'ha detto? Chi è che si nutriva di non morti? Ce l'ha detto il Crestfallen, al Santuario delle Game del Fuoco, eh? Ce l'ha detto, dai, dai. Chi, chi, chi, Voglio vedere chi è il primo. Chi è il primo? Secondo me, è nessuno. Intanto, altri. Che... bravissimo. Altri. tutti in in e due, Bravissimo, Anche se Bomba ha scritto un po' prima intanto incontriamo un altro NPC un piromante una fiamma assopita vedo sì. ti do il benvenuto nella mia dimora si è rassegnato. sono Cornix, un vecchio piromante nient'altro che un corvo in gabbia come puoi vedere eccoci qui però pare che quelli come te siano ricettacoli perfetti lascia che questo povero vecchio ti insegni le sue piromanzie e noi, ovviamente, accetteremo. Una scelta saggia, non si sprecano gli incontri casuali, anche se non useremo piromanzia alla fine. Sono Cornix, piacere mio, e... Puff, scompare come tutti gli altri. Era proprio imprigionato in questa gabbia, eh? Eh sì, mamma mia. Questa cosa io non riesco a capirla. È tipo, è tipo Peter che è rimasto chiuso dentro la macchina. Attenzione. Ci sono tutte queste persone in adorazione di questo albero. Mm, quei fiori di pesco. Mm, sì. Bene. Ed eh, ecco con qua. La, con la terra, così. pulita. Sì, pulita. Il sì, sì. gran bosco, la foresta maledetta. Attacchiamolo subito sui coglioni. Da un bosco. L'hai detto? Da un bosco, sì, sì, sì. Eh, scusami, attaccandolo. L'albero. Ecco vanno... Sì. Quando lo attacchi in determinate parti dove ci sono queste pustole gli fai moltissimo danno sì. ed è proprio questa la gimmick. Eh certo, le pustole però sono proprio lì. Fino ad arrivare a questo punto dove li fa crollare tutto quanto. Incredibilmente noi non premiamo danni. Adesso? Sì. Eh ma io vorrei provare, è una cosa che non, sono, non ho mai provato a fare, no infatti non gli sì. sto facendo danno. funziona? Volevo attaccare le pustole dietro di lei, Ma con l'arco O non sono riuscito a colpirle correttamente O non gli facevo danno Mancano queste qua che... No! La presa! No, per... Adesso non, moriremo vero. No, non devi morire no. Taci che mi sono curato Anche se non pensavo di farlo Dai, adesso Uff. E di nuovo la presa Mm. Eh vabbè ma allora c'è cioè, la cioè, ci puoi vero. far soffrire? Sì sì, sì sono allora, recidivo. Il momento giusto dove muori, cioè quando gli manca proprio un colpetto forse due. Eh no no, ce l'abbiamo fatta stavolta, first time. Ok. First strike, ma parola forte questa. Attenzione, anima di Gran Bosco e Fornace per il trasferimento di cui abbiamo già sentito parlare da. Da? Da Ludlet, che era il nano al. Al um, santuario della, okay. delle gambe del Fuoco. In scritto Ludeth. Esatto. E leggiamola anche: una vecchia fornace per il trasferimento di Corland. Non è che trasferisce Corland, ma è... <ride> proviene da Corland. Fatta in pelle di lucertola di cristallo. Molto interessante questa cosa. Permette al Signore dei tizzoni Ludlet, di trasferire le anime. Questa fornace consente di trasferire le anime corrotte per realizzare oggetti speciali con la loro essenza concentrata. È considerata proibita da coloro che non sanno come usarla la dovere. E poi abbiamo l'importantissima anima di Gran Bosco per la nostra build, anche se il boss era opzionale. Tutte le maledizioni sono riuscite sempre a penetrare l'insediamento dei non morti. Le peggiori sono state sigillate all'interno di uno spirito albero. Ma alla fine hanno richiesto un prezzo da pagare. Bene. Fatemi controllare se questa stronza ha qualcosa di buono da vendere. Chiave di una porta delle fogne dell'insediamento dei non morti. Hmm. Benissimo, torneremo lì nel prossimo episodio a quanto pare. Come potete notare è sparito. Il, il personaggio che c'era qua, il nostro Crestfallen, a favore di questo altro personaggio che sembra arrivato direttamente da Bloodborne, una fiamma sopita, vedo decisa a trovare i signori scomparsi. Questi occhi rossi sono per te, e ci passo una canna. Usali per depredare le braccia e far tu la loro forza per portare a termine il tuo compito. A cos'altro servono le ceneri dormienti? Come se fossimo dei vampiri delle sanguisughe. Depreda le braccia, usa la loro forza per portare a termine il tuo compito. E vediamo cosa sono questi occhi rossi? Molto simili a un altro occhio che si trovava sia in Dark Souls 1 che in Dark Souls 2. Il globo rosso incrinato... È tutt'altro che perfetto, come sa bene Leonhard. Leonhard. Leon Duro. Il dito oh. anulare. Mm. E le altre quattro dita? Sono veramente molto interessanti le cose che si possono creare con le anime dei boss. Partiamo dall'anima di Vort, della Valle Boreale, il primo boss che abbiamo sconfitto. Possiamo creare il suo martello pesante che ci dice che Vort... È un cavaliere della missione della Valle Boreale, mentre invece l'altra cosa importantissima, non solo per la lore, ma anche per la nostra build, è l'occhio sinistro del sacerdote, donato dal gran sacerdote Sullivan ai suoi cavalieri, quali era Vort. I cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti in un incubo di guerra e sangue, trasformati in bestie rabbiose. infatti era diventato così. Il boss che abbiamo sconfitto non stupisce che il gran sacerdote che incontreremo doni questo anello solo a chi viene inviato in terra straniera per mai più ritornare, aggiungerei. E ci interessa perché noi, facendo molti attacchi consecutivi con le armi ripristineremo i nostri PV. Sarà come una sorta di rally alla Bloodborne. Lo spadone ammazzava qui. Ancora prima di leggere la descrizione si può ricordare di chi era. Spadone utilizzato da un cavaliere mascherato, un altro indizio. In esso cova il terrore che si nella mente dei vacui, contro i quali è particolarmente efficace. Era la sua missione dopo tutto. Un tempo quest'arma apparteneva a un vero cavaliere di Mirra, le cui tecniche possono essere rivelate impugnandola a due mani. Mentre la lancia di Arstor è una delle armi maledette che marciscono nel cuore di Gran Bosco. Era la preferita del conte Arstor l'impalatore. Dai, parliamo di questi MCC. Cornix. Hai dato fiducia a un misero piromante, gli hai permesso di guardare questa maestosa fiamma. Ci adula, eh, attenzione! E ci dona la fiamma della piromanzia. <ride> Bene, continuiamo a parlargli. Prima di imparare le piromanzie, devi giurare di volermi come maestro. Ok, sì, però eh, non è un prompt, lo facciamo per assunto. E lui ricerca dei tomi. Se questa fosse la grande pausa, palude e avessimo tempo da perdere ti avrei fatto lavorare più duramente, ma in questo caso lui semplicemente aspetta che noi gli portiamo dei tomi in cui sono descritte le piromanzie che ci eh, insegnerà. Comodo così, cioè praticamente gli portiamo noi il lavoro, lui legge, perché noi non, non sappiamo. Il, è il libro di testo. <ride> da lui possiamo acquistare il set del piromante come prima cosa. Che ci dice... Poche cose, in realtà, gli abitanti della Palude credevano che le decorazioni naturali potessero fornire protezione dalle fiamme delle piromanzie e hanno portato un po' più sul lato spirituale sciamanico i piromanti in questo Dark Souls 3. Parliamo allora, per proseguire la quest, con Greyrat. Che piacere rivederti e in buona salute è il momento che faccio la mia parte, ma solo dopo che gli daremo l'osso di Loretta che avremmo potuto scambiare col corvo in alto perché. ma non vale la pena perché non vale è la meglio, pena perché è meglio proseguire la quest è più interessante quantomeno. e lui è quasi sollevato è che, che lei sia morta ci fate bene l'anello se noi torniamo oh, and, and e gli parliamo non ci dice niente bisogna aspettare un po' perché ci faccia una seconda richiesta ma intanto direi che questo è quanto nel prossimo episodio, piccolo spoiler, lui ci darà altri livelli che possiamo già fare. Questi livelli li possiamo fare perché abbiamo il sigillo che lui ci ha dato accettando il primo livello gratuito e siamo morti. Ogni volta che si muore bisogna morire un numero maggiore, sempre maggiore di volte per acquisire più sigilli in questa maniera qua. Arrivati a 5, si sbloccherà la seconda fase della sua quest. Grazie a tutti quanti per averci seguito, per essere stati con noi, anche se non c'era la chat e non potevate guardare quello che scrivevate sentendovi molto più importanti di quello che siete normalmente. Eh, anche perché Alessandro no. vi fa sentire delle merde, giustamente. Venite qua no. per questo. In realtà io sto costruendo la loro autostima brick by brick. Hmm è un modo di vederla, sì, in effetti eh, seguiteci dappertutto ma almeno a 10 metri di distanza sì, ci vediamo la a di prossimo ah, attenzione che tra poco arriva la PS5 e inizieremo Demons sì, tra poco ma qui po ma senza interrompere eh, non si può dire, dai, ciao no, no, no, no spoiler